Voga 2016, giornata degli animali. Salve a tutti i fans, o forse dovrei dire viaggiatori, io no, non sono Grizzly, ma sono King Elgar, massimo esperto di natura su YouTube, e qui dietro di me c'è Otello, il mio compagno di avventure. Io sono qui ospitato dal buon Grizzly, perché devo parlarvi di animali domestici, ma soprattutto vi voglio parlare di un bruttissimo fenomeno che si ripete ogni, ogni anno, soprattutto in questo periodo, ovvero quello dell'abbandono. La natura ci ha concesso, ha concesso all'uomo una caratteristica, ovvero quello di, quella di poter addomesticare gli animali, da prima per uno scopo ben preciso e poi solamente per affezione, per compagnia. E eh, il primo caso di cui voglio parlarvi è dell'abbandono di cani e gatti, gli, gli animali più comuni, gli animali domestici più comuni. Eh, una, un cane che si ritrova a far parte di una famiglia, per lui non fa solo parte di una famiglia, ma fa parte, diventa. noi diventiamo parte del suo branco e abbandonare un cane eh, significa allontanarlo e scacciarlo dal branco e questo per lui è la cosa più terribile che possa capitargli, è una sofferenza inimmaginabile ehm, ed è una sofferenza che oserei dire si porta psicologicamente per tutta la sua intera vita se riesce a sopravvivere all'abbandono. L'altro caso di cui pochi parlano però è altrettanto vergognoso ma soprattutto è altrettanto dannoso è quello dell'abbandono di piccoli animali domestici come possono essere per esempio le tartarughe o pesci o quindi gli animali esotici e perché è tanto dannoso? Uno può pensare che abbandonare o lasciare eh, una tartaruga, facciamo proprio l'esempio delle tartarughe, una tartaruga messicana, quelle che si trovano alle giostre o quelle che vengono vendute ad un prezzo molto più basso eh, nei, nei negozi di animali, eh, possa essere, abbandonarli in, un, eh, in, un, in uno stagnetto, in un'area naturale, possa essere per loro un, un vantaggio, possa essere per loro uno stare meglio. Questo non è così perché loro innanzitutto sono abituati alla cattività, ma eh, facendo l'esempio di tartarughe, se questi animali sopravvivono all'abbandono possono creare un danno gigantesco all'ambiente e eh, alla biodiversità e così sta accadendo. Infatti questi animali che sono esotici non hanno un predatore naturale e si sviluppano in modo eh, incontrollato, in più occupano un habitat e non solo, occupano quella che noi naturalisti chiamiamo nicchia ecologica, ovvero il mestiere che compie eh, il corrispettivo animale eh, della fauna selvatica italiana e in questo caso la tartaruga europea, la tartaruga palustre, eh, emis orbicularis. E cosa sta accadendo? Sta accadendo che non solo la tartaruga, ma tanti, tanti altri animali esotici, abbandonati, stanno prendendo il posto dei nostri animali. E in questo caso la tartaruga messicana sta rubando le risorse e gli spazi dell'emis dell Orbicularis e la sta portando all'estinzione. Quindi, eh, questi sono due casi, questo è il mio messaggio. Prima di comprare un animale valutate sempre se potete badare a lui per tutto il resto della vita ovvero eh, rendetevi conto che la vita di un animale è molto molto lunga e è più lunga di un capriccio di una giornata o di fare strisciare il bancomat e soprattutto gli animali si meritano tutto l'affetto eh, che, che ci danno indietro perché è quello scusate, il motello è un disastro, si è inciampato, comunque finisco il video, gli animali si meritano tutto l'amore perché eh, ci donano un sacco di amore e, eh, ed è una vergogna abbandonarli, e, in, piuttosto di abbandonarli non comprateli e godeteveli in altri modi. E con questo io vi saluto, grazie Grizzly per avermi invitato nel tuo canale, qui in alto a sinistra metterà il mio link così potete venirmi a trovare se vi fa piacere e seguirmi poi sugli altri social come Facebook e eh, o il mio profilo Instagram. Io sono King Elgard e buona giornata a tutti, continuate sempre ad amare la natura o almeno imparate ad amarla.